Grazie Presidente, ne occuperò molto meno. Eh, C'è stato un accenno della Presidente dell'Ordine degli Ingegneri che ha fatto riferimento all'archivio storico capitolino e alla condizione ehm, di, eh, di difficile reperimento dei dati, dei documenti eh, che eh, sono conservati dal Comune di Roma, ragione per la quale nel maggio scorso hanno protestato l'ordine degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, ecco mi soffermo su questo punto perché mh, è un punto nevralgico e lo stesso ingegnere ha riconosciuto l'alta professionalità di coloro che lavorano all'interno dell'archivio storico Capitolino che ricordo però è soltanto una, sede, eh, una, una delle sedi in cui vengono conservati i documenti, come ha ben detto prima di me il, il consigliere eh, che mi ha preceduta purtroppo non si parla di archiviazione si parla di accatastamento ecco mi eh, premeva dire come ben sa anche la Presidente dell'Ordine degli Ingegneri che pochi giorni prima della loro manifestazione il Comune di Roma ha organizzato un convegno per accendere i riflettori su questo problema di cui abbiamo perfetta contezza eh, abbiamo assoluta eh, capacità di poter affrontare un problema sulle possibilità di portare a termine qualcosa che eh, non ieri o l'altro ieri è stato lasciato, abbandonato a se stesso, ma dal 1930 e quindi è qualcosa che veramente è un'impresa sovrumana ma è una sfida che abbiamo accettato, che accetteremo, di cui stiamo muovendo soltanto i primi passi con cautela e mi faceva piacere ricordarlo anche in questa sede. Grazie.